Eccoci qua, a conclusione di una giornata cominciata veramente male purtroppo e proseguita con alterne vicende credo, devo, devo andarmi a rileggere lo stenografico, ma ho come il sospetto che per l'ennesima volta gli amici a 5 stelle abbiano votato senza rendersene conto per, per il, il MES, ma insomma vabbè non sarebbe… c'è stata tutta una grande confusione, votazioni per parti separate, eh ma insomma questo conta, conta il giusto e sono qui con voi a commentare una, una notizia data da un organo di stampa che è praticamente l'unico che nel mondo che frequento abbia una certa autorevolezza e che per un paradosso il paradosso amaro della, della sorte è Dagospia, cioè una, un magazine online ideato eh, da quel personaggio che, che conosciamo, brillante, intelligente, geniale... che non rientra nei canoni di quello che normalmente si vorrebbe interpretare come un giornalismo autorevole, quello paludato, insomma. Purtroppo quest'ultimo tipo di giornalismo ha investito una grande energia, un grande capitale politico nello screditare se stesso e quindi se già non avesse vinto per il suo estro e per la capacità di mettere in evidenza quelle due o tre cose interessanti che succedono durante la giornata, D'Agospia avrebbe comunque vinto ai punti. Oggi è apparsa una notizia che... Forse è ancora falsa, dico ancora perché noi sappiamo che sarà vera, noi sappiamo che si andrà a finire lì, noi lo sappiamo ma non perché abbiamo la palla di cristallo. Non vorrei fare adesso una battuta facile e, e, e volgare, le palle servono nella vita diciamo di tutti i giorni non necessariamente di cristallo servono per giocare a calcio servono per giocare a biliardo servono nei cuscinetti a sfera sì, insomma la sfera ha una sua utilità e servono anche per avere il coraggio di dire le cose allora la notizia che forse è ancora falsa sto chiedendo di farla verificare è che la signora Lagarde, la uh, presidente della Banca Centrale Europea, uh, avrebbe detto che uh, si sta seriamente pensando di cancellare i debiti uh, accumulati durante uh, l'emergenza Covid. Cioè che la Banca Centrale Europea sta pensando di fare un bel falò con tutti quei titoli di Stato che ha acquistato durante eh, l'emergenza Covid sostanzialmente. Ora voi sapete che la Banca Centrale Europea sta andando avanti ad acquistare titoli del settore pubblico ma eh, anche, è meno noto, del settore privato. Tra l'altro quelli del settore privato li può acquistare anche all'emissione, quindi può di fatto la Banca Centrale Europea decidere di testa sua, quali aziende finanziarie. Quindi la Banca Centrale Europea fa politica industriale: è l'unica entità! Diciamo, nel meraviglioso bestiario europeo, l'unica entità di rango europeo che faccia una politica industriale. Sapete che la politica industriale non è neanche menzionata nei trattati, ma c'è uno che zitto, zitto, la fa, ed è la BCE. Ma questo è un altro discorso. Restiamo su l'unico debito che gli scemi capiscono, che è quello pubblico, voi sapete che dieci anni fa iniziai una lunga battaglia quando tutti parlavano solo di debito pubblico per far capire che c'era un problema di debito privato e quindi di banche ma nessuno stava a sentire, poi saltarono le banche e poi sono diventato senatore, questa è la sintesi detta in, in, in pochissimi caratteri, ecco in un sms, in un tweet. Come diventi senatori? e Dici quello che sta per succedere e che nessuno vuole dire. Vabbè. Non ci sono molti momenti storici in cui questo, questa opportunità viene offerta, ma non ci sono molte persone che quando gli viene offerta la colgano. Allora, tornando al punto, eh... <ride> mi preme intanto sottolineare che questa cosa, cioè il fatto che la Banca Centrale Europea potesse decidere di cancellare eh, il debito acquistato durante l'emergenza covid questa, questa cosa qui è esattamente la stessa cosa che non ricordo più se è aprile o maggio ma potete facilmente verificarlo la stessa signora Lagarde a maggio quindi 5 mesi fa dichiarava impensabile unthinkable quindi lei lo riteneva impensabile, una cosa che Claudio, ma diciamo Borghi, ma diciamo modestamente nel mio piccolo, poi vi rinvierò alle opportune fonti, anche io, ma qualsiasi persona dotata di senno ehm, aveva previsto cinque anni fa, dice, ma cinque anni fa non c'era il Covid, certo che non c'era il Covid. Cioè non c'era una scusa per fare quello che era evidente che si dovesse fare, cancellare il debito, ma è molto semplice. La Banca Centrale Europea, come sapete, ha acquistato 2.888 miliardi di titoli di debito pubblico, più altri 530 qualcosa nel quadro del piano di emergenza pandemico che è stato esteso a 1300 miliardi quindi gliene rimangono 800 da acquistare ma in realtà poi ce ne saranno altri 500, insomma alla fine di questa storia la banca centrale europea avrà acquistato tipo 5000 miliardi di titoli allora la domanda è tu quando acquisti dei titoli lo fai perché fai un investimento tu Ti compri il BTP, se sei un cosiddetto cassettista te lo tieni e poi alla fine dell'estinzione dell del titolo puoi decidere di rinnovarlo o puoi decidere, è una scelta altrettanto di farti dare i soldi indietro perché altrimenti subisci una perdita, è evidente, se non ti fai ridare i soldi indietro. Hai un pezzo di carta che è sostanzialmente la promessa di rivedere dei soldi indietro. Ora, eh, c'è un dato banale che eh, una serie di piccoli cialtroni ignoranti, di, di, di, di, di, di mentecatti, di non so, imbecilli, di imbecilli, di usurpatori di cattedre e università, di cretini, di... Beh, eh, ignora. Che è questo? Una banca centrale può tranquillamente battersene della promessa che qualcuno gli fa di restituirgli della moneta. Che essa emette, semplicemente perché appunto può emetterla. Vi ricordate quel simpatico. Ehm, funzionario della Banca d'Italia dall'H-Index Google uguale al mio e dall'H-Index Scopus inferiore al mio, che è venuto a spiegare a me come funziona una banca centrale? <ride> Porello, certo a me la gente veramente <ride> va. Guarda, veramente, c'è della gente in giro che uno non se lo sa proprio ma neanche, ma ecco oggi che, che è morto un grande artista della commedia all'italiana, ecco, cioè neanche Proietti si sarebbe riuscito a immaginare un personaggio di questa statura. Che ha detto? Ha detto che eh, la banca centrale acquista i, i titoli creando moneta, tutto qua, ecco, esattamente, perfetto, crea moneta. Dopodiché se la moneta che ha creato non le torna e ha bisogno di fare qualcosa, la banca centrale deve uscire a comprarsi un caffè, si crea un euretto, va al bar, si prende il caffè e torna indietro, non so se è chiaro il concetto, eh, di fatto quello che sta dicendo la signora Lagarde è la proposta forma molto più esplicita e molto più brutale, cancellazione del debito, che era stata fatta dal governo spagnolo, ma anche dagli economisti della Lega a inizio crisi. Ovviamente se questa notizia sarà confermata, ovviamente inizialmente sarà smentita perché bisogna aprire la finestra di Overton, bisogna applicare quello che noi sappiamo che essere appunto il metodo Juncker, si dice una cosa, si vede se, se, se qualcuno fa casino, il povero risparmiatore o il povero mercato che si spaventa, poi il mercato non si spaventa, allora si va avanti, ma no, si arriverà lì. È in forma più esplicita quello che diceva chi, come chi vi parla a nome del Dipartimento Economia della Lega o il governo spagnolo, aveva proposto a marzo di fare, un mese prima che la signora Lagarde dicesse che questo era unthinkable, ma cinque anni dopo che noi vi avessimo detto, perché è scritto nei libri di testo, che invece è ampiamente thinkable. Eh, la proposta diciamo, Spagna-Lega, per capirci, era far acquistare dalla banca centrale dei titoli di debito perpetui, cioè dei Consols, Consols perché viene da Consolidated Bonds, d'accordo? Consolidato, un consolidato è un prestito che non deve essere rimborsato, se non deve essere rimborsato è come se ricevuto il BTP o il titolo la banca centrale lo strappasse perché non potendoselo far rimborsare è esattamente come avere un titolo che ti puoi far rimborsare ma che strappi, dopodiché avendolo strappato non te lo puoi far rimborsare, non so se è chiaro. Quindi l'emissione di un titolo consolidato con acquisto da parte della banca centrale che lo acquista creando moneta equivale alla diciamo, cancellazione di un debito che invece ha scadenza acquistato altresì creando moneta, cancellazione da parte della banca centrale che se lo toglie dai libri e fine lì cioè ma così la banca centrale sopporta una perdita sì ma c'è un dettaglio che vorrei vedo che, che a forza di ascoltare diciamo economisti con cattedre in prestigiose università americane dove badate bene ben si guardano dal dire le scemenze che dicono nei talk show per fare i guitti no? quindi io immagino che anche certi virologi nei loro paper o nei loro dipartimenti all'estero, ben si guardino dal dire le scemenze che dicono nei salotti televisivi. Bene, eh, con buona pace di questi, di questi personaggi infimi e squallidi, <ride> una banca centrale può operare tranquillamente anche con patrimonio netto negativo. Questa frase la trovate detta da Blanchard, la trovate detta da Stiglitz, la trovate detta da tutti perché, perché è così e perché non ha bisogno di un patrimonio per esercitare la sua attività economica una banca centrale perché se invece che di un caffè ha voglia di eh, un piatto di tagliolini al tartufo invece di stamparsi un euro se ne stampa 50 e si va a fare i tagliolini al tartufo tutto qua ecco tutto qua come diceva lo studioso dal H-Index di Google Scholar eh, comparabile a quello di chi vi parla. Amici cari, ehm, quella che stiamo vivendo è per tanti versi una tragedia, naturalmente, non, non, non sono certo io che mi pregio di essere uno fra i pochi a, a, a, a, a, a, ad essere in grado di apprezzarne l'entità, Diciamo, non sarò certo io a negarla questa entità. Secondo me, per esempio, i miei colleghi, quelli del rimbalzo del 16%, mica lo capiscono che dopo questo rimbalzo siamo ancora con il pil trimestrale del 10% sotto al picco pre-crisi, dove la crisi è quella che è iniziata nel 2008. Non lo sanno, ma, che... ma d'altra parte anch'io non so le cose loro, che ne so, Io ho dei colleghi che sono avvocati, no? Eh, rispetto alla loro competenza, eh, mi rendo perfettamente conto del fatto che loro sanno tante cose che io non so non credo che tutti loro si rendano conto del fatto che io so delle cose che loro non sanno però diciamo così, l'umiltà si misura così allora eh, torno sul punto, siamo arrivati allo smascheramento dell'ennesima balla Ah, noi abbiamo visto anche personaggi folcloristici, poverini, insomma, tu vai a vedere la, che faccia hanno eh, o che foto scelgono per i loro profili sui social e ti, ti, viene, ti viene una tenerezza, una compassione, insomma. Ma eh, siamo arrivati al punto, a me, a me dispiace per gli eventuali economisti austriaci in ascolto, la moneta non è una merce e amministrare la moneta secondo il principio della scarsità eh, come ha fatto, ha tentato di fare la eh, Banca Centrale Europea per tanto tempo, dovendo poi alla fine arrendersi eh, alla violenza dei fatti, perché se questi eh, 3300 miliardi di euro non fossero già stati stampati per acquistare, per acquistare titoli l'eurozona già sarebbe andata in cocci no? quindi il fatto che poi si arriverà a 5.000 e il fatto che dopo ci si dimenticherà di, dei titoli che sono stati acquistati e non si do... questo serve semplicemente a come dire riallineare la prassi politica con la teoria economica che non è quella dei quattro scemi delle prestigiose università anglo anglosassoni o o sedicenti tali che vanno nei talk show a dire scemenze che poi sono le stesse che dicono persone che non hanno neanche dei titoli di studio adeguati, no? Ma eh, voglio dire, bisognerà, ma, ma, ma anche questa storia, io, cioè, insomma, vabbè. Non rientro nel solito discorso che quando senti un sindacalista parlare come il giornale della Confindustria o quando senti uno che non ha una laurea parlare come il grande professorone a Wanagano, eh, ti devi fare una domanda perché a meno che non siano cose di palmare evidenza tipo sono le 22.43 eh, probabilmente c'è qualche cosa che non torna nel discorso. Ora naturalmente naturalmente ehm, la caduta delle balle ehm, che è senz'altro un dato che va accompagnato va gestito adesso vedi dei piccoli vermi opportunisti e squallidi che quando noi dicevamo queste cose invece di sostenere la verità del messaggio per motivi di bassa squallida opportunistica eh, bottega politica, persone di cui sappiamo i comportamenti nella vita accademica sappiamo, sappiamo lo squallore, ecco, questa roba qui e adesso naturalmente vanno, cioè, mettono anche loro la monetina in ritardo alla banca della verità no? per poter dire che l'hanno detto loro ma va bene così, ma chi se ne frega cioè veramente bucce d'uomini, non ci interessa questo parliamo di cose serie la caduta delle balle non è un evento così, diciamo palingenetico. Non è che siccome non possono fare a meno di dar ragione, non a me o a Claudio, ma ai libri di testo su cui abbiamo studiato e su cui anche loro hanno studiato, da domani il mondo è un altro e finalmente tutti capiscono, la verità si afferma come nei vostri sogni bagnati. No, eh, non è così. È un processo che va gestito e quello che in questo momento diciamo, mi preoccupa, non è tanto se domani o più tardi avremo o non avremo conferma di questo, di questo flash di Agospia che magari è solo un ballon di sé per cui verrà smentito, questo non mi interessa, tanto lì bisogna andare, non c'è un'altra strada, non c'è un'altra Europa, non c'è l'Europa buona che ti dà la pioggia di miliardi e non c'è un'altra strada, non c'è. Cioè, l'unica altra strada che c'è qua è il conflitto armato, ci racconta la storia, ma vogliamo arrivare lì? Forse è meglio di no. Tanto poi, dopo il conflitto armato, c'è cioè lo stesso la monetizzazione del debito o il default degli stati per, che perdono in quel conflitto. No, lo sapete. Abbiamo studiato insieme i paper che spiegano queste cose. Per 8 o 9 lunghi anni sul blog li abbiamo commentati, li abbiamo, li abbiamo letti, abbiamo visto i grafici, abbiamo visto gli andamenti del debito pubblico dei paesi avanzati, dei paesi emergenti per un, lungo un secolo e mezzo. Abbiamo visto quali erano gli episodi di alto indebitamento. Abbiamo visto come abbiamo visto tutte queste cose. Adesso è chiaro, io in questo momento sono un politico, magari chi mi, chi mi ascolta un elettore non ha condiviso questo percorso, ma insomma sono cose che si sanno, basta sapere che si sanno. E c'è un problema però, che chi è in questo momento al governo è culturalmente e direi anche eticamente inadeguato a gestire questa situazione. Perché non hanno la benché minima idea di come funzioni un'economia monetaria moderna e quindi rischiano di restare drammaticamente fregati anche in queste circostanze. Sapete che ve l'ho detto mille e una volta: l'Europa fa sempre due pesi e due misure e noi, probabilmente per inefficienza dei nostri governanti non voglio entrare nel racconto della cattiveria degli altri gli altri fanno i loro interessi e fanno bene eh, riusciamo sempre a essere dal lato sbagliato no? per esempio eh, regola del 3% noi la rispettiamo la Germania no la Germania la cambia eh, andiamo in crisi noi la Germania la rimette eh, arriva a Monti fa l'austerità ci rovina arriva il covid Muore la gente in Germania, la Germania la toglie. Cioè, questo è quello che succede. No? Salvataggi delle banche. Germania, banche marce, piene di derivati, saltano come mortaretti. Intervengono 256 miliardi di soldi pubblici, subito più altre di garanzie. Dopodiché noi, quattro banchette, 4 miliardi bastavano, era anche soldi privati. La Festager dice no perché alteri la concorrenza, perché così la, la, la, la banca di Arezzo non, non mi può fare concorrenza alla banca di, non so, di, di Iena per dire o di, o di Argentan, ecco, vabbè, cioè io voglio dire, ma non lo so, ecco. e ce lo facciamo dire da una danese, cioè io so sinceramente con tutto il rispetto per, per Andersen che è l'unico danese che mi ricordi che abbia lasciato una traccia nell'umanità però se mi ci metto qualche cristiano numero qualcosa di Danimarca deve aver fatto qualcosa di importante fra l'altro aveva anche un bel, un bel, un bel trono Uh, fatto con le zanne di un narvalo ecco questa è un'altra cosa che mi ricordo della Danimarca poi c'è la sirenetta di cui vi parlavo prima e poi ci sono anche due flauti uh, molto importanti nella storia della musica perché sono pure quelli fatti con l'osso del narvalo però insomma, ma può una diciamo donna politica eh, <ride> diciamo così di, di, di un paese di un paese a base di Narvalo, diciamo, venire a dettar legge a casa nostra, io, cioè io non lo so, non lo so ma veramente come, come ci siamo ridotti, ma perché ci siamo ridotti così? Cioè, dov'è il senso della nostra dignità? Della nostra... Perché c'è perché, perché? Perché il PD? Perché c'è il PD che odia questo paese? Perché c'è il PD che odia questo paese perché pensa di essere migliore di questo paese. Adesso lasciate perdere gli scappati di casa, quelli verranno piallati alle prossime elezioni e non ne parleremo più. Hanno fatto grossi danni, ne abbiamo parlato, hanno distrutto totalmente il senso di che cosa è una normale dialettica politica, hanno, hanno veramente lasciato delle cicatrici molto forti, hanno operato oggettivamente nell'interesse dei grandi interessi stranieri che sono quelli che guardano legittimamente con sguardo predatorio alle ricchezze di questo paese e naturalmente distruggere un presidio di attenzione, non dico di che, che è diciamo, la politica, è funzionale a quegli interessi lì. Però vabbè, poi se ne andranno. Ma il PD, ecco, io pensare che questa fase possa essere gestita dal PD significa pensare che per l'ennesima volta dopo l'applicazione elastica delle regole fiscali, dopo l'applicazione intermittente dei salvataggi delle banche che al nord si possono fare in un modo e qua si devono fare in un altro, ci sarà anche un'applicazione intermittente, ve lo dico, ve l'ho già detto, ve lo ripeto, eh, del finanziamento della ripresa, che qui faranno fare con debito e che su faranno monetizzando. E che cosa ci vorrebbe per evitare questo? Ma ci vorrebbe una classe politica che avesse l'umiltà di stare a sentire chi ne sa di più di loro anche se è seduto dall'altra parte della confine fra maggioranza e opposizione e che fosse diciamo, culturalmente attrezzata per uscire da dei tabù ottocenteschi e per proporre con un po' di visione delle soluzioni adeguate all'altezza delle sfide. Ma questi qui ti fanno veramente cadere le braccia, si riempiono la bocca dell'aggettivo ambizioso ogni due per tre, è tutto ambizioso, ambizioso, ambizioso, tutto ambiziosissimo, però poi dopo, alla fine, la loro, la loro gestione del bilancio è quella che un mio amico tecnico, diciamo, di una... di un'agenzia... Eh, scusate che non voglio andare a sbattere mentre vi parlo di un governo che invece ci sta andando ta ta ta ta ta. ah questa progressione ci segnala che contatto bene, è quella che un mio amico chiama la chirurgia delle formiche cioè vanno... questa formica ha ah, il femore che non mi ricordo più come si chiama quello della formica cioè, con le lenti di ingrandimento Tolgo due spicci agli organizzatori di eventi per darli a. Eh, è tutto così, tutto così. Ecco. In un mondo in cui eh, altrove arriva, si arri il dibattito arriva con cinque anni di ritardo, da dove noi più o meno siamo partiti, e in cui quindi si può ragionare sul fatto che, come ha detto giustamente quel tizio dal dall'H-Index Scholar simile al mio, creare monete è una scelta politica. Ecco, bisognava aggiungere un'altra cosa che lui non ha fatto, o perché non lo sa, o perché riteneva che non fosse il suo ruolo farlo, o perché riteneva che fosse controproducente per lui dirlo. È una scelta politica di distribuzione del reddito. È eh già, perché la scarsità di qualcosa fa sempre comodo a qualcuno, Fatevi voi due conti su a chi può far comodo la scarsità artificiale della moneta, la gestione della moneta secondo il paradigma della scarsità in un periodo come questo. Sicuramente non a chi è rimasto senza eh, un reddito o senza un lavoro, ma fino a lì eh, diciamo, ci arriviamo tutti. Magari se vi va, eh, potremo nei prossimi giorni, quando saremo chiusi dentro casa, fare insieme un percorso per capire come mai... Eh, come mai eh, siamo ancora schiavi di idee vecchie, siamo schiavi di un mondo ottocentesco, di un mondo che sostanzialmente dopo aver condotto a due guerre mondiali non esiste comunque più dal 1971. Chi ha letto qualcosa di quello che ho scritto sicuramente saprà a che cosa si riferisce questa data, gli altri avranno modo di apprenderlo se lo riterranno interessante, ma non questa sera perché questa sera vado a letto dal momento che domani molto probabilmente ci verrà detto che l'aula questa settimana non lavorerà, ma le commissioni sì e come sapete il decreto rilancio è incardinato nelle commissioni riunite quinta e sesta e io sono nella sesta. Vi, eh, vi saluto e vi auguro eh, una buona notte e magari domani sapremo se eh, la signora Lagarde ha solo voluto fare uno scherzo o se c'è qualcosa di eh, vero e di confermato nel lancio di Tagospia. Di vero, senz'altro, di confermato, lo vedremo domani.